Ci occupiamo da sempre di prodotti per la manutenzione e protezione delle superfici, come il marmo, granito, il cotto, il grasso porcelanato, il legno e i materiali resilienti come LVT. Fila Solutions è un'azienda familiare internazionale, presente dal 1943 in 80 mercati. Qui siamo all'entrata dell'Innovation Center, in cui si trova il Centro di Ricerca e Sviluppo, la nostra Academy e il Museo Aziendale significa migliorarsi costantemente, non solo a livello tecnico di prodotto, e su questo la storia dimostra che siamo abbastanza bravi, ma anche il miglioramento continuo dei nostri processi interni e della nostra organizzazione. La Lean ci ha mostrato la direzione da prendere e anche il come farlo. Dopo un viaggio studio in Giappone con mia sorella Alessandra, organizzato dal COA nel lontano novembre 2018, abbiamo appreso che Link Thinking può essere efficace non solo nelle aziende multinazionali di grandi dimensioni ma soprattutto nelle PMI. Abbiamo già avviato la trasformazione su tre dei più importanti macro processi della nostra organizzazione. La delivery, il processo di creazione del prodotto dall'acquisto della materia prima alla consegna al cliente, il development, il processo di sviluppo da idea a prodotto e deployment il processo di allineamento dei processi di sviluppo dell'azienda. Ora ci dedicheremo alla trasformazione da lead a ordine di vendita, il processo di domanda. Tutto questo lo facciamo per aumentare il valore ai nostri clienti.